Senti che Ignazio fa Vai, Ignazio, Igna, con l'armonia, con l'armonia, vai, vai, vai, vai... Sì. Tiri chi tolla, pane rattato, tira mangiola che sogno malato, hai la fame, e la sito lo sonno, hai il desio che stai svinendo, ma se mi ruona solo pugno, mi passa la fame, e la sito lo sonno, Tirichitolla, chi tolla, pane rattato, tira mangiola che sogno malato. Top eh? cioè, tiri chi to la versio versio versione versione versione su anche se sono vicina no, no. no, no, no. <ride> <ride> Ma non sento benissimo